Ciao. Aspetta, aspetta. Almeno oggi non puoi restare un po'. È da troppo tempo che non parliamo. Come stai? Come stai, Anna? Oggi ho visto Marco. Ti saluto. Ah, sì? L'hai visto a scuola? Dico, Marco, l'hai visto a scuola? Anna? Anna? Ma mi stai ascoltando? Vieni qui. Perché non mi chiedi niente? Perché non mi chiedi come sto? Io sto bene, sai? Sto proprio bene. Ogni giorno sto qui a guardare fuori, a guardare le montagne, a contare gli alberi intanto ti aspetto. E tu cosa fai? Arrivi qui, mi porti questo maledetto giornale e te ne vai via subito. Mi tratti come se non esistessi. Perché? Perché? Visto, non parlo. Cosa c'è? Vuoi che te lo legga? Ma cosa mi importa di questo giornale? Non c'è scritto niente, non mi interessa. Mi interessa la mia vita. Perché non mi parli? Perché non mi dici niente? Perché non mi rispondi da quel giorno? Non è successo niente, non è cambiato niente, sono, sono sempre io, sono sempre tuo fratello. Guardami, non ho cambiato faccia. Guardami, guardami, guardami. Basta! Io non ti capisco. Come non mi capisci? Cosa significa che non mi capisci? Tu non provi neanche ad ascoltarmi, questa è la verità. Tu non provi... Neanche a capire cosa significa vivere bloccato qui senza potersi muovere. Io ho solo te. Ho solo te. E tu cosa fai? Arrivi qui e te ne vai dopo avermi portato quel fottuto giornale! Basta! Io non ti capisco! Mi dispiace! Mi dispiace ma è difficile per me. Per te è difficile. E a me non pensi? Guardami. Io non posso più vivere, non posso più uscire, non posso più, non posso più amare, io non ho più niente. A te non interessa, vero? A te non interessa, tu non mi ascolti. Tu non mi hai mai ascoltato, tu non ci senti, tu non mi senti, tu, tu non ci sei, tu non ci sei mai stata, tu non mi, mi aiuti.